Il progetto Pilar è un'indagine linguistica sulla migrazione piemontese in Argentina. Nel 2022 abbiamo attraversato la Pampa Gringa, da Buenos Aires a Córdoba, alla ricerca di comunità che ancora parlassero in piemontese. I piemontesi arrivano in Argentina verso la fine dell'Ottocento. In questo periodo il governo argentino incoraggia l'arrivo di manodopera italiana per migliorare lo sfruttamento agricolo delle pianure tra Córdoba e Santa Fe, quella zona che diventerà la Pampa Gringa. Qui i piemontesi rappresentano la maggioranza della popolazione e trovandosi anche isolati rispetto ai grandi centri urbani hanno la possibilità di conservare più a lungo la loro lingua d'uso quotidiano, che appunto era il piemontese. Lo scopo della nostra ricerca è capire che, che ruolo, che posto occupa il piemontese nella vita culturale di queste comunità in cui ci sono molti discendenti della prima migrazione piemontese. Mis abuelos hablaban entre ellos, en Piamontés, y mi padre también. Se me ocurrió eh, a, a organizar un proyecto de meriendas enfocados a la tradición Piemontesa, a servir comidas o platos que hacían nuestras, nuestras abuelas o nuestros nonos. Siempre admiré el coraje de esa gente inmigrante de llegar hasta acá sin nada, y con la fuerza de sus manos porque era lo único que tenía llegar a hacer tanto por el país, por la Argentina es, es como un sentimiento acá en el cuore Mi appare mia la date via da Via Cap e la a vivere con mia nonna. E lui parlava Piamontez dalla mattina alla notte, parlava niente di Castiglia Mi porto in tal cuore il canto. E. non ha la lingua piemontese, in tal caso. All'E. alle mi piace più le canzoni della malinconia, le canzoni di storie belle, le tante canzoni come il son Tre giù che vengono a tutte storie proprio della verità, della vita reale. Ai piedi di monte <ride> Sì, ai piedi di monte proprio paradiso. Ai piedi morto. Noi sono Pede Muntan Pede Muntan Mia mare perché fì le lunghe mi lunghe ma sulle pere se un po' suci La, <risa> <pete> <risa> la conosci? Sí, eh? La mia mamma E eh, quando arriva Giobbia jo, jo, Mia mare perché fì la Giobbia <risa> E eh, Venezia dice Mia Giobbia monto la novia sí, <risa> <risa> la, la novia salto d'alene sí, E eh, sí, eh? sí. <risa> monto E lei fa la canzone <risa> Attraverso questo periodo di osservazione abbiamo potuto capire e toccare con mano come la lingua sia un qualcosa di veramente importante che permette alle persone, anche a distanza di quasi un secolo, di esprimere la loro identità.